Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40, 40 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, scalogno o cipolla, carote, coste di sedano, patate tagliate a cubetti, pomodori piccadilli, olio, provola, acqua, parmigiano, sale, pepe e dato vegetale bimbi. Diamo il via alla ricetta.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 Trasferiamo il trito del parmigiano in una ciotola e mettiamolo da parte ci servirà successivamente per mantecare la pasta. Senza lavare il boccale mettiamo all'interno la cipolla o lo scalogno, quello che preferite, le coste di sedano, una parte delle patate assieme alle carote e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 10. Veniamo sul fondo del boccale, recuperiamo anche quello che c'è sul coperchio. Aggiungiamo l'olio. Facciamo insaporire per cinque minuti. Cento gradi. Velocità 1 Aggiungiamo i pomodorini. aggiungiamo il resto delle patate e facciamo cuocere per 7 minuti 100 gradi anti velocità soft Aggiungiamo l'acqua, faccio vedere prima la consistenza, le patate come vedete sono rimaste intatte grazie all'antiorario. Aggiungiamo l'acqua, il sale, il pepe. il dado vegetale che abbiamo fatto con il bimbi chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 10 minuti 100 gradi anti velocità soft Adesso aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per il tempo indicato nella confezione, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi, anti velocità soft. La pasta è cotta, trasferiamola in una pirofila e mantechiamola con la provola e il parmigiano. La pasta è pronta, l'abbiamo mantecata con provola e parmigiano, adesso andiamo a impiattare. Pasta e patate, grazie.